Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia, nel video di oggi ci occuperemo di come si fa a modificare manualmente i dizionari del controllo ortografico all'interno eh, di LibreOffice Calc. Questa video guida può essere utile anche per Microsoft Office perché il concetto è praticamente uguale. Noi siamo all'interno del Writer che è eh, diciamo. È una specie di corrispondente di Microsoft Word nel mondo Linux non so se vi è mai capitato di scrivere per esempio una parola con un errore ortografico vedete se noi scriviamo conoscenza con la i che è un errore ortografico perché la parola conoscenza viene da cognosco e quindi nella radice non ha la i mentre la parola scienza viene da scio cioè la radice i vedete che il, praticamente il foglio di videoscrittura ve lo segna rosso se fate tasto destro sopra vedete vi fa praticamente l'autocorrezione. La vi suggerisce che in realtà conoscenza si scrive senza I, ma non so se vi è mai capitato per errore di fare tasto destro e aggiungere al dizionario. Praticamente che cosa si fa? Si aggiunge al dizionario un errore ortografico, a tutti gli effetti vedete che la parola conoscenza con la I non viene più riconosciuta e praticamente è per il foglio eh, di, di videoscrittura questa parola è corretta. Allora come si fa? Noi abbiamo aggiunto una parola nuova che però è sbagliata ortograficamente all'interno del dizionario. Dove sta il dizionario è sufficiente andare? Il dizionario è comune in tutti gli applicativi del pacchetto LibreOffice, per esempio il Writer, eh, il foglio di calcolo Calc e anche... E lo slide per fare le, le, le slide praticamente è comune. Basta andare nel menu strumenti, opzioni, poi andare all'interno del sottomenu impostazioni della lingua e poi scegliere linguistica. Come vedete ci sono. Eh, tante cose, ma quello che bisogna capire è che quando si aggiunge una parola, eh, diciamo personalizzata all'interno del, del dizionario, va all'interno del dizionario standard. Quindi se noi facciamo modifica, vedete che conoscenza è stato aggiunto all'interno del dizionario standard. Se uno vuole qui può manualmente aggiungere altre parole, per esempio se sono termini tecnici che il dizionario di LibreOffice non conosce. Fa nuovo e l'aggiunge. Se uno vuole, qui lo può. Eliminare E ricordiamo che questo dizionario è comune per esempio per il Writer, per il foglio di videoscrittura e per il Calc, cioè per il foglio di calcolo. Ma vediamo se uno per esempio vuole farlo ancora più manualmente, è sufficiente andare all'interno del menu opzioni e vedere per esempio percorsi, se, se lo ritroviamo ecco qua, e vedere che per esempio i dizionari vedete, stanno all'interno della cartella Home, all'interno della sottocartella.config libreoffice 4 user workbook, praticamente i dizionari viene tradotto workbook, wordbook addirittura. Quindi noi dobbiamo, per esempio, possiamo andare a vedere manualmente, andiamo nella cartella no? home del, della vostra installazione, con, sulla tastiera CTRL H, noi facciamo vedere i file nascosti, praticamente i file che iniziano con un punto sono nascosti, H sta per hidden nascosti, e si vedono anche le cartelle nascoste quindi andiamo vedete nella cartella la mia è questa la vostra la avrà il nome del vostro uh, username andiamo all'interno di config e poi è sufficiente scegliere LibreOffice 4 qui è molto facile user e vedete wordbook e vedete che trovate standard.dic quindi noi di ic quindi noi impariamo che il dizionario di LibreOffice sta all'interno eh, di questo percorso e si chiama .diction. Se fate tasto destro e lo aprite con un editor, vedete che questo è il dizionario di OpenOffice, vedete diction 1, e vedete che ritrovate la parola conoscenza erroneamente salvata all'interno del file. È semplicemente un file di testo, quindi è una lista di parole che vengono, che vengono aggiunte. Se noi per esempio vedete, andiamo, per esempio, ritorniamo... In, in, ritorniamo direttamente in, nel writer eh? e andiamo un'altra volta su strumenti, opzioni e scegliamo impostazioni della lingua, linguistica e riapriamo un'altra volta lo standard con modifica e lo segnaliamo e facciamo elimina vedete che la parola scompare e se noi facciamo ok e riandiamo ad aprire manualmente, manualmente il dizionario all'interno della cartella wordbook facciamo tasto destro Vedete che la parola è immediatamente scomparsa, quindi che cosa è eh, questo menu che eh, si trova qua in strumenti, opzioni, linguistica, standard? È semplicemente praticamente un editor manuale di quello che avviene all'interno del file standard.dic. La facciamo così, scriviamo, facciamo un'altra prova, scriviamo la parola scuola con l'h, lui giustamente ce la segnala, ma noi erroneamente invece di eh, diciamo, correggerla noi facciamo aggiungere al dizionario. Se noi adesso dal Writer passiamo per esempio al eh, foglio di calcolo calc, noi vediamo che se andiamo nel menu strumenti, opzioni, linguistica, standard e facciamo modifica, vedete che ritroviamo scuola col Q. Questa è la dimostrazione che il file standard.dic, DIC, che sta all'interno della cartella home.config. le cartelle config si vedono con CTRL H, Office 4 User Workbook praticamente questo file è comune per tutti gli applicativi ricordiamo quindi per eliminare una parola che erroneamente è stata messa nel dizionario personalizzato e che quindi non ci segna più il rosso come errore basta andare nella cartella, nel menu scusate strumenti, voce opzioni sotto menu impostazioni della lingua e voce linguistica e è il dizionario standard, fare modifica e la si elimina. Se uno vuole, da qui può aggiungere nuove parole tecniche. Per esempio, vedete, scrivo qualcosa, scrivo nuovo e questo viene aggiunto se il dizionario diciamo comune di LibreOffice non lo conosce. Se invece uno vuole fare con una maniera un pochino più tecnica, si può direttamente editare con un editor di testo lo standard.dic, che è il dizionario comune a tutte le applicazioni Office. Grazie a tutti per aver visto questo video, fino alla fine spero vi sia stato utile e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.